Buongiorno bimbe. Ultimo giorno di scuola prima delle vacanze, bimbe. E chi arriva oggi? Mamma mia, ragazze. Ehi! Vane! Ani, oggi arrivano Isabella e Aria. Sì! Zelia, buongiorno. Tu stai morendo di freddo, amore. Vestiti che andiamo a scuola, ultimo giorno di scuola chi arriva oggi. La zia Samantha? Isabella e Aria? mamma come siete addormentate ancora dai su sveglia l'ultimo giorno noi dobbiamo anche andare al compleanno oggi Ani amore ti ho messo lì i vestitini adesso ti do anche la maglia e dai ti aspetto giù ok siamo pronte van ci sei Le hai trovato le scarpe dove erano su ah, te l'avevo detto dai amore mettiti il, il giubbottino che dobbiamo Bellino. correre a scuola ultimo giorno di scuola ma che meraviglia eccolo lì Ah, il greenbule, brava. Ciao, Gaspi. Ragazze, siete pronte per stasera? Vi ricordate tutto? Mm? Eh Ani? Tu hai catechismo. Tu hai catechismo. Noi abbiamo la festa di compleanno. Io ti vengo a prendere alle sei. Cerca di non uscire troppo tardi. Poi andiamo da Anastasia. E dai, torniamo a casa. Ehm, e torniamo a casa, certo. E poi, più tardi ci inoltriamo negli appartamenti di papà dove loro andranno ad alloggiare perché la nonna e il nonno Silvio hanno ancora la febbre. Ma chi è che lo sa? Quindi lo sa solo la zia Samantha e basta. Ma non lo so, amore, io ho parlato con lei ieri, non ho parlato con tutta la famiglia. Quindi per ora so che lo sa solo lei, va bene? Quando stanno per arrivare, noi ci nascondiamo e lasciamo le porte aperte a papà. Mettiamo la porta. Lasciamo la porta aperta a papà, così Mì, entra sentiremo sentiremo io sono molto contenta di abbracciare di riabbracciare finalmente le mie nipotine eh? eh speriamo di non addormentarci prima perché secondo me ci trovano dormienti sul letto ma no no no no no no no no Daniel? no no non va perché no sta bene Vanessa dobbiamo andare, dai amore andiamo che no no no no no no no no no no il succo, le cose No, gliele le portiamo oggi noi, tranquilla. Eh, infatti oggi sì. Buona scuola, buon ultimo giorno di scuola prima delle vacanze. Di Pasqua, Qua. Qua. ciao. Ciao cuccioline e cucciolini, come state? Sono finalmente quasi le quattro e mezza e sto per andare a prendere Vanessa e Anastasia. Oggi per noi sarà una giornata molto impegnativa perché adesso dovremo portare Vanessa a catechismo, poi porto subito Anastasia a un compleanno, poi la lascerò lì per qualche minuto insieme a qualche mamma e ritorno a prendere Vanessa. E stasera finalmente potremo abbracciare Isabella e Aria, che bello, dopo un anno riusciremo di nuovo a rincontrarci. Bene ragazzi, quindi state sintonizzati sul nostro canale perché oggi ne vedrete delle belle ah una cosa molto importante Aria e Isabella non sanno nulla che noi saremo lì questa sera quindi sarà per loro una gran super sorpresa e allora adesso portiamo a catechismo Vanessa noi andiamo alla festa, io ritorno a prendere Vanessa ci sei amore? Eh? Siete un po' stretti oggi e poi andiamo lì a Villa di e, e poi più tardi andiamo a fare la sorpresa ad Aria e Isabella <ride> Grazie, sono uscita da catechismo e adesso stiamo andando a prendere Anastasia al McDonald's. Ani ah, e Giulia, ciao! Ma siete sempre a un compleanno voi due? Eh? eh, non è potuta venire perché la mamma lavorava, peccato. Ciao Ignazio, forza mia sempre! Per sempre! Forza finita? Ti sei divertita? Bambine, vi devo dire una cosa. La zia ha mandato un messaggio. Arriva con 50 minuti di ritardo. Il volo è in ritardo di 50 minuti, Vane. E eh, io non so se ce la facciamo ad aspettarla, eh. Ragazzi, sono qua. E quando arriva a Novara è quasi mezzanotte. Eh. Siete sicure? Sì. E se vi addormentate? Vabbè. Ci proviamo, ok? Ci dobbiamo provare per forza Tanto domani non si va a scuola Andiamo fuori a cena e cerchiamo di far passare il tempo In qualche modo, va bene? Adesso fino alle 11. Doveva arrivare alle 10 Arriverà intorno alle 11 Meno 10 più o meno Il tempo che escono dall'aereo e arrivano a casa Secondo me è oltre mezzanotte Vabbè. Speriamo di farlo E se no domani Però volevo fargli la sorpresa Vabbè vediamo, dai Okay. Allora, la zia mi ha chiesto se li prendevamo un po' di prosciutto e di salame Perché le bimbe ne hanno il desiderio Quindi adesso andiamo a prendere un pochino Andiamo a prendere queste cose I un attimo al supermercato I panini certo Quando arrivano avranno una fame Avranno un po' di fame, stuzzicano qualcosina Poi loro desiderano il prosciutto che c'è qua in Italia Perché lì in Inghilterra il gran biscotto Che è il prosciutto più buono del mondo, non c'è Hai finito di fare casino? No Oh. va bene andiamo al supermercato poi andiamo a casa e c'è papà che ci aspetta Ora siamo solo io e te abbiamo lasciato Anastasia da papà oh ma che freddo fa mm -hmm. Eh? fa freddissimo comunque secondo me noi stasera non ce la facciamo no, sì. secondo me no vuoi vedere che Ani si addormenta? e se si addormenta non la sveglio gioco io con lei e la distraggio mm. ho dei dubbi però proveremo Prendiamo quello che ci serve e andiamo. Ok, Vanessina, spesa fatta. Andiamo a casa a mangiare perché ho tantissima fame. E tu hai fame? Mm -hmm. Sì, anche te perché non hai mangiato niente al Burger King. Bravo, McDonald's quello che era. Dai, sali, andiamo. Siamo venuti a mangiare qualcosina in attesa che arrivi la zia perché, come abbiamo già detto più di una volta, è in ritardo. Quindi dobbiamo ammazzare il tempo perché se stiamo a casa probabilmente ci addormentiamo. Arriverà molto tardi. Cos'hai preso da mangiare? Esatto. No. Il risotto? Yellow Yellow Ok E' da bere? Le L'estatioin <ride> Papà si parlare in corsivo Allora interroghiamo il papà che parla in corsivo Di Per verifica. la prima volta Verifica Verifica? Bravo, vedi? Che papà è voluto che hai all'avanguardia? Sa parlare anche il corsivo. Va bene, dove state giocando adesso? In saletta? Yeah. Ci sono tanti bimbi? Yeah. Come? Già, yeah. un po'? Eh, ho visto che c'è il gonfiabile che balla parecchio, eh? state lì lontano. Yeah. Sì. Ci vediamo dopo. Vai a giocare, okay. ciao, allora, dove siete, Ani? Ok, bimbe? Siamo tornate a casa, papà... No. Aspetta un secondo, papà è andato in aeroporto. C'è solo un piccolo problema, quale Vane? Perché? Perché devo fare un tampone, non aprirlo perché sì. no bisogna disinfettarsi le mani Allora ragazzi faccio un tampone perché ho un fortissimo mal di gola E visto che appunto devono arrivare le mie nipotine e mia sorella dall'Inghilterra Voglio essere tranquilla e sicura di star bene Quindi farò un tampone insieme a voi E pregate per me che vada tutto bene perché altrimenti non potrò vedere nessuno Ed è passato un anno dall'ultima volta in cui li ho viste Vanessa prega Anastasia, prega. E cuccioline, le... e cuccioline, pregate. Dai. No. Pronti? No. <ride> ok, ragazzi. No. Eh, eh, non so nemmeno come sia. Ah, trovo. Ani, stop. Ok. Dai. Non dobbiamo toccarlo in centomila persone. Il tampone. Paura. è... paura. Tu hai paura? Sì, un sì. pochino sì. No. Tu, Ani, hai paura? Anche perché l'ultima volta che ho avuto il tampone e perché ero così. Eh, che ho avuto mal di gola. E perché ero appunto positiva, tanto tempo fa, eh? Quasi un anno fa. Dai. Ok, vado. Ah! Ce, ce la fai? Per forza. Vai. Vai, seconda. Ah, un attimo. Bene. Ma è normale, è il tampone. Bene. Ok. Mamma adesso mia, è... ragazzi speriamo di non essere positiva perché con tutti gli stanuti che sto facendo, tra qualche giorno lo sarete anche voi adesso niente rimaniamo in attesa vado okay. ok ragazzi il tampone sta iniziando a agire okay, non oh, per adesso la T non c'è fortunatamente la T vuol dire che sei positivo è questa qua la esatto ma dai, dai che ho soltanto un bruttissimo raffreddore con un mal di gola guardate sul mamoccio Beh, amore, non è che si vede subitissimo la C, sì, eh? Sì, sì, sì. Nel caso. Sì, solo in benvenuto. casi eccezionali. Non mi è dato la C. Vabbè, dobbiamo... La C è giusto. Ma niente la T? Ma neanche la C c'è? Possibile. Vabbè, ragazzi, ci aggiorniamo c fra... C, la c. Ok, ci aggiorniamo fra qualche minuto, ok? Amore, fai vedere? Fai vedere il mio test? Positivo. Non è vero. Sono super negativa. Positivo. Dai bimbe prepariamoci che dobbiamo andare a fare il super scherzo a Isabella e Aria Dovete stare in silenzio mi raccomando Comunque abbiamo ancora un po' di tempo perché prima che arrivano atterrano e prendono le valigie passa ancora un'ora Allora amore ho sentito la zia è atterrata Solo che sta andando a recuperare le valigie Quindi possiamo aspettare ancora un pochino qua perché prima che arriva Novara passano ancora mezz'ora 40 minuti Tu sei stanca? Sì, non dire no. No. Vuoi andare? Sì. Volete andare? Mm. Volete cominciare ad andare? Sì. Così troviamo il nascondiglio perfetto? Sì Ok, andiamo, dai. Ok, bimbe, siamo sotto casa di, dei BB di papà. Ora Ani, mi raccomando, eh? Ani sei l'uomo nero. Sei tutta nera. Mi raccomando, ascoltatemi bene: nelle scale non si fa casino. Prendiamo l'ascensore? No. Sì, io non ce la faccio, Vane. Io non so. Io non sono tanto in forma. eh. Prendo l'ascensore. Dai, prendiamo l'ascensore, ok? Dai. Bella. Andiamo? Silenzio assoluto, eh? Ok, ragazzi, ci siamo. Frigo, per frigo. No, non so nemmeno io qual è la chiave. Vuoi prenderla tu? Piccola. Cosa ne sai tu? Eh, la prezzi, sempre papà. Per me è questa. No? Sì, no. Dai, dai, raga. Speriamo almeno che loro si siano appena. Siano almeno partiti. Non dire che ti guardi indietro Vanessa. Loro sono ancora in aeroporto. Non pensare che stiano arrivando adesso. Andiamo, andiamo. Sei pronta? No. Adesso dobbiamo cercare il nascondiglio e soprattutto capire in quale appartamento farlo, perché sono due appartamenti. E vediamo, adesso, vediamo, vediamo. Di qua. ascensore che a me non piace ciao si sì, è profumatissimo sì, ma stai zitta non, non me lo dire neanche che si può fermare eh, perché che bello. potrei non farcela in un ascensore bloccato dovete decidere se andare in questo appartamento o in questo altro appartamento. In questo Dove vuoi andare? In questo? Sicura? Cioè, abbiamo deciso di restare qui, quindi ci andremo a nascondere. Dove? La mamma qui, Anastasia qua sopra. Ah, ma no, ma nascondiamoci tutti e tre insieme. Ma no, ci nascondiamo tutti e tre insieme. Nello stesso... Nel primo Ani. O nell'ultimo? No dai nel primo Dai su Ci nascondiamo tutti e tre qui Ma ci ci Sì che ci stiamo Eh certo mi abbasso Quando li sappiamo sì. che stanno per sì. arrivare ci nascondiamo tutto. Sì ho ricevuto uno squillo Dalla zia Samantha mm -hmm. Quindi penso che stia chiamando papà Per dirgli che stanno uscendo sì, Perché? Eh, e noi perché quindi, Diciamo noi. che più o meno Tra sì. una mezz'oretta sono qua ok? Mm -hmm. Mi raccomando mi sta chiamando un attimo? Allora, mi ha chiamato la zia per sbaglio pensando che io fossi papà, quindi stanno cercando papà. Sono usciti dall'aeroporto, tra poco troveranno papà, saliranno in macchina e tra mezz'ora più o meno sono qui, ok? Ci siamo quasi ragazzi, eh? non ridete quando entrano, eh. Così. silenzio assoluto. Non può starnutire, non si può starnutire. Posso un Zitta che è mezzanotte Non camminate troppo Che sotto qua c'è gente Non siamo a casa ah. nostra eh. Sedute dai Allora mamma l'ha chiamato, E eh, quando l'ho chiamata Siamo saliti in macchina Finalmente direi anche. Okay. Sono saliti in macchina Quindi ascoltatemi bimbe Adesso un quarto d'ora Non fate casino Non fate è l'una di notte Non fate Sì e di là ci nascondiamo noi Sì amore Tra un quarto d'ora e venti minuti ci infiliamo nell'armadio, a parte che sentiamo l'ascensore. Dobbiamo spegnere tutte le luci, eh. Ma adesso? Ma va. Un attimo, eh, va bene. Vane, ti sei nascosto. Sono per strada, eh. Adesso dieci minuti entriamo tutti, ok, Ani? Vuoi paura? Ma di cosa? Chi sono io? Stiamo solo facendo uno scherzo, non devi aver paura. Ma cosa la spengo a fare? La luce, ma smettila. Se non sono ancora arrivati. Ragazzi, siamo in fibrillazione. Non sappiamo più cosa fare. Stiamo aspettando gli ultimi minuti prima di nasconderci. Dai, spegniamo il Allora, Ah, non ha una bella faccia. No, dai, spegniamo. Ma paura di cosa? No, dai, di nasconderti? Spegniamo entriamo dentro. No, amore, sono le macchine fuori. Appena sentiamo l'ascensore ci nascondiamo, ma cosa devo stare? zitta? Senti tu, una portiera! No, dai, dai, io no! Quando sento l'ascensore! Che pane, non sentiremo! Ma si, hai sentito? No, tipo di guarda che ti richiamo, ma che clima! Smettila, ma smettila! c'è Anastasia perché hai paura? Stiamo facendo uno scherzo. Chiama, chiama. Guardate Anastasia in ansia, ma perché? Andiamo a casa. E allora? Dai, allora spegniamo. Ragazzi, forse ci siamo. Chiudi, chiudi, chiudi, chiudi, chiudi. che io sbatto la testa tutto ok? se c'è? spegni, spegni, spegni si, no. si vede, ah, niente. si no. vede cosa spengo? se spengo si cosa si riprendo? Si... riprendo? ma A non riprendere ma come non riprendere? Se non comunque vede. secondo me non sono arrivati <ride> siamo solo noi, io ci siamo che sono comodissima dentro un armadio, eh. Tu Bene. sì? Tu sei comoda. Però quando arrivano devi spegnere, perché sennò no si mette e lo stasero non Ma senti, è bello, ma scusa. Dove no ci devono trovare? Ma ma se io spengo non riprendo il momento ssh, più bello. Ma fa niente, uguale. Ma fa niente lo dici tu. Ma... Scusate, Scusate. Eh. <ride> no, non vedo niente al buio. No. Stasera. <ride> Mi fai troppo ridere. Silenzio. Sì, io oh. Cosa? Tu spegni la luce? Non mi fa male agli occhi, mamma. Ah, fa male agli occhi? Silenzio? Sì. Forse sì. Zitto. Ragazzi, c'è lo stomaco di Vanessa che fa dei rumori stranissimi e noi siamo al buio perché ogni tanto Mamma, però sentite, è Ma sentite? <ride> Ti sei mangiata Gasp. Secondo... <ride> Ma non è la pancia, la, la, la gola. Boh. Senti, aspetta. Adesso si sta trasformando. Oh, oh. Si sta. Si sta. Zitto. Amore. Ancora. Allora, forse sono arrivati. ma non lo riesco a esatto, capire. Una addosso Fare versi strati. What are they I <laughs> don't So oh Ci hanno cagato di striscio Abbiamo fatto un casino bestiale Loro sono entrati in camera E nonostante tutto Se ne sono andate Ragazzi Andiamo noi All'attacco Dai Sì Sì Vanessa Adesso gli spuntiamo all'improvviso da dietro Dai Tre Due a casa. Ani, stai già quasi dormendo. Scherzo è riuscito, Isabella si è spaventata tantissimo, mamma mia che ridere. Arietta non l'abbiamo vista perché stava già dormendo. Il tempo di entrare in camera si è addormentata poverina perché è Beh, molto tardi. È era? molto tardi, amore. Sono quasi le due di notte. Ragazzi, andiamo a dormire e poi ci vediamo in questi giorni sempre con Isabella e Aria, ok? Domani ci vediamo. Più. Certo, però facciamo una gran bella dormita perché io sono stanchissima. Buonanotte! Buonanotte, ciao!